And when I'm it will be long to Raga, vi ricordo prima che finisco il video di iscrivervi al canale di Ale Il suo nuovo canale di questo amico qua che è venuto ogni tanto in live Una volta in live con me ha registrato anche un video Si chiama Ale06TV, questo canale qua Se cliccate sopra, cioè più che altro lo scrivete E questo qua è il suo canale, ha come stemma la e non ancora ne sono iscritto, l'ho aperto da poco E niente, quindi io gli voglio dare una mano Quindi andate a iscrivervi, tutti a iscriversi al, al suo canale Che porterà eh, video del genere come ho portato io oggi con Launchpad Quindi adesso dovete cliccare su questo tasto rosso qua, iscriviti E poi sulla campanellina E adesso vedrete che aumenterà sotto di me il qua sotto, cioè il, cosa, il live counts se il counter degli iscritti, voglio vedere questo live count qua. Aumentare ehm, a dismisura. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video.